Benvenuti in questo nuovo video! Oggi ci ritroviamo qua per un altro video a tema Zero Waste, eh, lo so, magari ne avete già le palle piene in questi video, eh, però tra questa settimana sarà l'ultima settimana in cui farò video riguardo eh, argomenti solidi di cui parlo perché dalla settimana prossima sarò in Nuova Zelanda per chi non lo sapesse vado in luna di me a Nuova Zelanda quindi probabilmente per il mese di dicembre pubblicherò principalmente video di quel viaggio e poi da gennaio molto probabilmente ritornerò ai miei soliti video Zero Waste. quindi se per caso avete richieste, se per caso avete domande su qualsiasi cosa se volete che io faccia un video su un certo argomento fatemelo sapere um, oggi invece faccio un video un pochino diverso, mettiamola così um, un video che comunque è connesso a un altro video che io ho fatto quasi un mese fa no, anzi un mese fa Uh, quel video parlavo di cosa ne penso della trash jar per chi non sapesse cosa sia la trash jar principalmente è un barattolino dove la gente che magari inizia il zero waste o magari si è avanzato nel suo percorso zero waste accumula la propria spazzatura proprio per vedere quanta spazzatura accumulano uh, nel tempo ecco. uh, come funziona la trash jar? nella trash jar andrebbe messo qualsiasi cosa che non è uh, compostabile o riciclabile quindi qualsiasi cosa che andrebbe nell'indifferenziata Uh, in quel video, se l'avete visto, se non l'avete visto, ve lo lascerò linkato uh, qua sopra in quel video appunto dicevo che io non ho una buona opinione della trash jar per una sola ragione quando vedo video che ho oh, la trash jar di un anno, la trash jar di 5 anni addirittura e che il barattolino ha, non ha quasi niente dentro mi viene da dire, non hai mai fatto la spesa, non hai mai avuto uno scontrino, uno scontrino in tua vita non hai mai veramente ordinato niente online e ti è venuta comunque, che ne so, una specie di fattura che magari quelle spesso sono in carta quindi vabbè uh, non hai mai pulito casa? Uh, insomma mi vengono a mente tantissime domande ecco perché ho deciso di fare uh, la trash jar per un mese per farvi vedere effettivamente cosa uh, ho accumulato io come è andata e cosa ne penso, uh, e se mi piace questo metodo della trash jar, mettiamola così. Uh, disclaimer importantissimo, uh, la trash jar uh, uh, si riferisce solo a me, quindi praticamente tutta la spazzatura che io ho accumulato sia fuori che dentro casa, perché come dicevo nell'altro video, trovo che la gente che usa la trash jar tengono in conto solo la propria casetta e non effettivamente le cose che uh, magari usano fuori e che magari andrebbero comunque nella trash jar per un motivo o per l'altro. Uh, quindi io ho usato la mia trash jar sia fuori che dentro, quindi qualsiasi cosa io compravo fuori che, che siano scontrini, che fossero che ne so una cannuccia per sbaglio, non è successo ma vi dirò le cose che ho accumulato fuori, uh, le ho messe tutte, tutte, tutte nella trash jar quindi eh, appunto ci tengo a dire che eh, è solo spazzatura mia quindi se per caso abbiamo accumulato altra spazzatura o, o se lui ha accumulato altra spazzatura eh, questa riguarda solo me quindi non pensate che questa sia spazzatura di un mese accumulata in casa mia e non eh, però le cose che abbiamo buttato via questo, questo mese in realtà è stata una decorazione di Natale molto molto rovinata ehm, una scatola che non era riciclabile perché avevamo comprato non mi ricordo cosa ok uh, e avevo buttato via della pellicola perché avevo comprato i funghi che erano, in che erano in una scatolina di cartone ma c'era una pellicola sopra vabbè, uh, quindi questo per dirvi un po' se vi interessano le altre cose poi magari c'erano altre cose che magari lui ha buttato però in generale uh, a livello spazzatura io credo di fare un buon lavoro però comunque non mi ritengo di essere iper uh, zero waste e non ritengo che questa cosa della jar mi abbia uh, chissà che aperto gli occhi su tante cose uh, però ve ne, più, ve ne parlerò ovviamente in questo video di uh, altre cose che ho pensato quindi uh, vi faccio vedere la mia trash jar questa è la trash jar di un mese uh, è molto piena <ride> forse avete l'impressione che non sia piena ma è molto molto piena e andremo anche ad analizzarla insieme vedere cosa effettivamente è andato a finire in questa trash jar uh, e questa invece è un'altra trash jar perché tutte le cose quando si pulisce casa non si butta nell'umido le cose le cose si buttano comunque nell'indifferenziata quindi polvere, capelli, peli unghie eccetera eccetera non vanno nell'umido ma vanno nell'indifferenziata quindi, a maggior ragione, eh, la jar dovrebbe contenere um, tutte le cose che riguardano le pulizie di casa, cioè nel senso se, se spazzolate per terra o se avete l'aspirapolvere e poi pulite l'aspirapolvere, questo è comunque eh, una cosa che deve far parte della trash jar, ecco perché trovo che alcune trash jar sono un po' tricky, eh, perché vogliono far vedere, non so, la parte bella della trash jar, quando effettivamente capisco che sia una motivazione per molti, ma io trovo che eh, sia anche eh, una demotivazione, esiste questa parola, demotivazione, per altre persone che magari vedono questa jar e dicono oddio, questa qua ha accumulato Così, così, questa spazzatura in un mese davvero? Oh mio dio, mio dio. Pensate però come ho reagito io a vedere che una persona in 5 anni ha accumulato questa spazzatura e non ne aveva così tanta quanto, quanto ne ho io in questo barattolo. Ecco perché trovo che la trash jar non sia proprio uh, la realtà, mettiamola così, come ho già detto non voglio andare contro nessuno, se usate la trash jar vi trovate bene e trovate che state facendo progressi perché magari vi motiva, va benissimo, però mh, non mi piace che ci siano dei non lo so, degli inganni dietro la Trash Jar perché magari ah non si mettono, che ne so, non mettere gli assorbenti perché magari il cioccolato non tutti usano, non, non, non so se tutti usano la coppetta o qualsiasi cosa riutilizzabile, quindi anche gli assorbenti andrebbero qua quindi diciamo che io non ho una bella opinione della Trash Jar ma come ho già detto, se voi vi trovate bene, se voi amate questo metodo e tutto va bene, però a me dà solo fastidio vedere certi post su Instagram dove fanno vedere che, oh mio Dio, guarda la poca spazzatura che io sto accumulando. Questo è solo un mese, quindi stiamo comunque contando un mese di spazzatura, non è 5 anni. Quindi già un mese così lo trovo più realistico rispetto a un barattolo così, 5 anni. E vi dirò anche il perché quando aprirò il barattolo, vi farò vedere tutte le cose che ho dentro. Questo ovviamente non lo apro perché che schifo. <ride> Però era per farvi vedere che effettivamente se vedete delle tar jar senza effettivamente la polvere di casa sua o non hanno mai pulito casa o non lo so, magari lo buttano nell'umido cosa che fanno tantissimi in realtà lo facevo anch'io allora, siamo pronti per eh, mostrare tutte le cose che ho accumulato nella mia trash jar in questi allora devo fare un disclaimer ovvero il fatto che eh, vedrete tantissime cartine di cioccolata perché ho iniziato la trash jar nel periodo di eh, Halloween e ho iniziato la trash jar anche nel periodo del mio compleanno quindi praticamente l'ho iniziata ad Halloween però è stato il mio compleanno ho ricevuto tanta tanta cioccolata quindi don't judge me please quindi ecco qua questo è vuoto adesso adesso andremo ad, ad analizzare tutte le cose che io ho accumulato come ho già detto tantissime cartine di cioccolata sono veramente tante e adesso le metterò tutte indietro questo è eh, il cosino che c'è sul barattolino di ehm, il burro d'arachidi quindi anche questo un'altra jarra ecco come vedete la maggior parte del mio trash questo mese è stato veramente cioccolata cioè che tristezza guardate <ride> quante cartine poi abbiamo degli scontrini Sì, gli scontrini non vanno nella carta gli scontrini non vanno, andrebbero nell'indifferenziata quindi ho vari scontrini eh, di quando ho comprato eh, la, di quando ho fatto la spesa di quando ho comprato qualche regalino e altre cose insomma scontrini scontrini scontrini scontrini scontrini, un altro scontrino, quindi anche gli scontrini indietro nel barattolino, un altro scontrino. <ride> praticamente la mia spazzatura di questo mese è stata scontrini e carta di cioccolato poi qua è una cosa di un, vestito, di un regalo che ho comprato quindi c'aveva l'etichetta che l'ho tolta, anche questa non è cartone poi ho avuto dei cerotti perché mi sono fatta male ho delle scarpe che mi fanno malissimo ogni volta che le metto quindi cerotti ovviamente questo. Poi tutte le, queste etichette dei vestiti, perché io odio tenerle, quindi praticamente questi non sono nuovi vestiti che ho, ma semplicemente eh, lavandoli e rimettendoli ogni tanto mi realizzavo che queste etichette mi davano veramente fastidio, quindi come vedete tantissime anche di queste etichette che appunto andrebbero nell'indifferenziata. Altre etichette di vestiti... Questo è forse un qualcosa che ho comprato questo mese, quindi sì. Questo è un pezzettino di pellicola, non mi ricordo cosa ci fosse qua. Forse erano dei funghi che avevo comprato, forse era un panino, non lo so. Uh, qua ci sono le varie etichette che trovo, trovavo sulla frutta, sono le ho incollate tutte insieme, però alcune sono della frutta, altre sono di vestitini. Ah, ecco un altro cerotto, cerotto. Questo è delle mie vitamine che prendo sempre. Questo è un altro cerotto. Un'altra un stoffa. Uh, questa era una cosa che avevo trovato dove? Non so, però anche questa. <ride> Andrebbe, questo è un elastico che, che era sul. Um, come si chiamano? Uh, sui broccoli. Purtroppo mettono sti cosi sui broccoli. Questa era un'altra roba di vitamine perché avevo preso delle vitamine. Questo per aprire il coperchio. Devo fare questo. Uh, queste sono quelle cose che mettono sul pane, ogni tanto purtroppo ho comprato il pane in sacchettini di plastica, però quei sacchettini fortunatamente erano riciclabili, questo invece no. Questo è, mi sa che era di sempre di un regalo, Avevo co abbiamo comprato dei vestiti per i bimbi. Um, quindi uh, sì, c'era questo cosino, altre etichette, altre etichette, etichette, etichette. Questo è un altro cosino di nuovo che mi sa che si trova sempre sul pane. Quel... Qualcosa di plastica così, ecco uh, qua c'è un cosino di plastica che non so cosa sia, però sicuramente non era riciclabile. E basta. Questa era la spazzatura che avevo principalmente. Erano cartini di cioccolata, etichette di vestiti, uh, scontrini uh, e qualcosina a caso. Erano ovviamente tutte cose che anche fuori, se compravo, Uh, mettevo sempre nel, nel barattolino, mi tenevo tutto in tasca, tornavo a casa e buttavo nel barattolino se c'era qualcosa da buttare nel barattolino. Ok, quindi cosa che volevo dire con questo video? Ovviamente vi ho già fatto vedere la spazzatura, come avete visto, la maggior parte sono scontrini, cioccolata voglio dire una cosa riguardo alla cioccolata io non compro cioccolata uh, sempre la questione plastica sì, perché qua in Canada costa tantissimo cioè o ti vai a comprare le loro, i, loro cioè, i loro cioccolatini che costano poco ma sono veramente stomachevoli a un certo punto non è roba che tipo, tipo la Milka che te la godi o la l'indor che te la godi un po' sono veramente cioccolatini molto stomachevoli quindi i cioccolatini non li, non li mangio cioè non li compro uh, poi vabbè giustamente non comprandoli <ride> cerco di tenere la forma di mantenermi in shape che non mi riesce comunque uh, quindi la cosa dei cioccolatini la volevo spiegare nel senso che non compro mai cioccolatini questi sono stati regali di Halloween sono stati cioccolatini che ho mangiato al lavoro quindi ho tenuto le cartine che, dei cioccolatini mangiati al lavoro e tanti cioccolatini li ho uh, ricevuti per il mio compleanno perché uh, la mia zia a tre anni più di me, eh, mi fa strano chiamarla zia però è mia zia, <ride> mi ha mandato un grosso pacco pieno di cioccolato da Londra quindi sì, ho mangiato un sacco di cioccolatini eh, per fortuna alcuni erano in grossi pacchettini che erano riciclabili quindi erano, tipo, non erano uno per uno eh, però sì, questo è principalmente quello che ho accumulato in questo mese eh, cosa voglio dire? Voglio dire che non è che mi ha soddisfatto fare la, ma, la, la cioè, non, non, non mi ha dato niente cioè sì è bello vedere tutto ciò che accumuli in un barattolino e basta, um, però allo stesso tempo sto barattolino sta in giro per casa e sono tipo ok... Whatever. quindi diciamo che uh, come già detto non voglio mandare shades a nessuno uh, se usate la, la, la trash jar perché vi trovate bene, vi piace vi motiva a vedere effettivamente uh, ciò che accumulate e ciò che non accumulate um, io essendo che vivo anche con lui, giustamente siamo in due, quindi uh, la sua spazzatura è la mia spazzatura sapete come funziona ormai quando si è sposati ciò che tu è mio e, e niente, quindi diciamo che per me ha poco senso da persona che vive con eh, appunto che è in coppia e fare una trash jar solo per me stessa o la fa dobbiamo fare tutte e due o non la facciamo e basta e quindi ci limitiamo a fare la solita indifferenziata come al solito uh, però per la spazzatura e per il riciclaggio devo dire che sono abbastanza fiera proprio perché non accumuliamo troppe robe uh e anche il riciclaggio se si riempie prima perché magari ci abbiamo scatoloni o scatoline varie da riciclare o magari qualche vasetto ogni tanto magari che se, se rompiamo un bicchiere vabbè insomma ci siamo capiti eh, anche se in realtà le robe rotte mi sa che non vanno nel riciclaggio ma questi sono altri dettagli non so non rompiamo così tanti bicchieri e quindi niente volevo dire che appunto eh, è stato bello farlo come esperimento ma non credo che continuerò a farlo eh, non mi porta niente di nuovo appunto cerco sempre di stare attenta a ciò che, a ciò che consumo sto attenta a ciò che compro anzi adesso faccio anche molta più attenzione anche addirittura alle cose di carta eh, quindi a meno che non si tratti di comunque cose di cibo che devo scegliere tra plastica e carta in quel caso scelgo la carta però comunque la, la mia spazzatura sicuramente in quest'ultimo anno perché, comunque, eh, se vado indietro su YouTube ho iniziato i miei video zero waste um, credo a fine novembre quindi è, è un anno praticamente da quando sono zero waste. E devo dire che è migliorato tantissimo. Sia il mio, la mia voglia di sprecare meno, sia il fare attenzione a tante cose, sia il comprare meno in generale, insomma, ci siamo capiti quindi diciamo che volevo fare questo esperimento proprio per, perché col video, video è stato comunque colto benissimo. Non l'ho fatto perché volevo dimostrare qualcosa il video tantissime mi hanno detto che sono d'accordo con quello che ho detto io nel video ovvero che alcuni si fanno uh, intimorire un attimo quando vedono la trash jar e io semplicemente volevo dimostrare che alcune trash jar mi, non lo so non mi ispirano grande fiducia proprio per il fatto che uh, a meno che tu non vada veramente, non compri tutto tutto tutto tutto in uh, sfuso uh, che non compri veramente nessun vestito perché anche nei thrift shop io comunque ho comprato vestiti in thrift shop alcune etichette le avete viste Comunque c'è l'etichettina, uh, alle volte è carta però comunque c'è il pezzettino di plastica che non li avete visti, però c'erano er i pezzettini di plastica, quelli che si attaccano con l'etichetta, no? Perché non tutti, tutti i brand fanno, cioè non tutti i thrift shop hanno tempo di fare tipo, che ne so, con lo spago, robe simili, alcuni lo fanno, uh, però sì, è per dire che comunque non è, cioè, non, non so, mi viene male a pensare veramente non hai mai buttato via un paio di mutande un paio di calzini, non hai mai comprato un vestito in 5 anni, eh, i vestiti vengono comunque sempre con l'etichetta. Come avete visto, anche le etichette che io ho tolto all'interno dei vestiti comunque vanno nell'indifferenziata, i. i um, come si chiamano? I. i. Plasters, i Ah, i cerotti, anche quelli, cioè sì, ci sono i cerotti comunque più degradabili, ehm, io non li ho ancora presi proprio perché ho ancora una bella scorta di cerotti normali, però anche quelli non si è mai tagliato un dito, non hai mai usato un cerotto in vita tua, ehm, non hai mai comprato, fatto la spesa, non hai mai pulito casa, erano tutte le domande che mi facevo, ho detto devo fare questa cosa proprio per dimostrare che alcune cose, cioè, anche io vado in tantissime, in, questi, in, questi, in questo mese eh, quando sono andata a prendere il mio solito caffettino, ehm, andavo al baretto che hanno l'opzione di non avere la, di, di ricevere il, lo scontrino per email o per numero di telefono o non averlo per niente, uh, quindi in quei casi ovviamente ho scelto di riceverlo per, i, per, per il messaggio o per email in modo da non far stampare uno scontrino inutile, quindi in quel caso ok esistono dei posti del genere, io spero che un giorno esisteranno ovunque questi posti perché sono, a, almeno qua in Canada, non sono sempre più frequenti, uh, però allo stesso tempo uh, No, non dappertutto c'è sta roba soprattutto nei supermercati non ci credo che in 5 anni tu non sia andato in un supermercato vabbè finiamo qua di lamentarci <ride> e spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo la prossima volta ciao